Ok, non lo faccio più. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007. E siamo tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe. Quindi, nella seconda parte abbiamo iniziato il mondo 5. In questa parte lo finiremo... E Abbiamo distrutto Boom Boom gigante. Sì, mi raccomando vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti. E, e rispondete attivate a le notifiche e, e, e, boh. e rispondete al sondaggio. Quindi ah, iniziamo vero, subito da una casa essere. Boom. Non poteva esserci nell'ultimo episodio una... Cosa Segreta perché tanto sta nel. No, no, no, quindi riprendiamo questo. Non per me, uh, me la so vista brutta. Ok, quindi non c'è niente. Oddio, è vero, questo è difficile. Entriamo in tutte le porte. Questa si può entrare, questa no, questa sì. Oddio, ce ne sono tre in cui potremo entrare. Di regola, vai tu avanti. Perché io non voglio perdere la ghianda. Uh. Sì, grazie. E' da molto che non abbiamo un uso uh, un Guardami Anche se questo è inutile negli altri livelli Ah si? Sì? Guarda un po' Questi spaventano i raton Oltre a quello lì Andiamo avanti, andiamo avanti No! Mi ricordo che questo era utile per fare qualcosa Ecco. Era, vuoi dire No, c'era un blocco è vero cosa la canzoncina spiega un po' ai nostri viewers no. che cosa stiamo parlando Ma già il titolo del video, basta Ma io rientro qua non capito, è la... Vai a, vai a, a sinistra che cosa fai qua Ti aiuto con il gigante Non ne ho bisogno, vai via io ho immunito. Vai, tanto moccade tutto, quindi. Thank you. No, thank I you aspetta non li. non li mandare via così li uccido. Mm, idiota! Wow, è stato molto utile. Yuhu. Ok, aspetta, non è. Entro Poi era inquietato. E se non lo fosse stato? Quindi siamo già alla fine, non abbiamo incontrato una moneta stella. Il signor moneta stella se è stato molto triste Io l'ho gittato direttamente nel castello. E <ride> yeah, ora ci porteremo dei dei, dei così. Ah, è vero, questi non possono andare negli altri livelli perché sono inutili. Quindi ti danno una vita e basta. Meglio. Ora sono maxato di vita. Quindi adesso vedremo Mario nudo. Appena entriamo in questo livello. O forse non Quindi più questa più uscita più. normale serviva per um, sbloccare i livelli successivi. Sì, e poi c'è un'uscita. Nice. Successiva. Se non avete capito, guardate le vite di Todd Blue. <ride> ok, adesso non entrare in perché una volta di sei destra. Bravo. In questo gioco quindi non funziona sta cosa. Perché dovrebbe funzionare, scusa? Ti stavo trollando prima all'inizio <ride> You fool! You fell victim of mine. Ah è vero, è vero, no no no no Ah, nemmeno sapevo che stava uno là sopra. A te uccidere che ce ne serve Simpli. uno. Ecco. Ecco quale ci serviva. Qua questo Era l'unico. Poi sotto c'è un mare di. di melma. Vuol dire di veleno No Uh ok adesso siamo entrati in quella lì e Entriamo in questa <ride> Ti sono salito sopra e poi sei entrato nella porta direttamente Comunque anche se ora stiamo cercando di fare l'uscita segreta Vi mostriamo tutto perché comunque Non siamo entrati in un sacco Ok devi, devi stare sopra Dove oh, qui c'è la seconda molte castello E anche dei Yoshi che ci daranno due vite extra Yes Controlla lì controlla lì Salta salta salta Ok, aspetta Ok, è entrato Vai Aia <ride> Siamo in trappola No, non è vero Aiuto <ride> Che genere del crimine che sei, Marco Lol Eat! Ah sai, li posso mangiare? Sì Il mangia fantasmi Ok, aspetta C'è sicuramente qualcosa nel soffitto Se non c'è, allora siamo fregati Ci stiamo letteralmente uccidendo Ok, c'è cioè, ma non c'è... No! Ok, sono salvo. Ma non c'è libertà. C'è qualcosa sul soffitto, ma non c'è la libertà. Il bello che le porte, anche se abbiamo gli Yoshi dalla luce. non, fa... non... Cioè, sono sempre oscure. Seguiamo le monete, perché c'è sicuramente qualcosa. Tu vai dall'altro lato. Ho trovato la... Ok, la terza. Come la terza? E eh? la seconda dov'è? Magari questa è uscita segreta e dovevo tagliare per la terza. Vabbè, dobbiamo cercare la seconda in un altro punto. No dà da, da tutte e due la vita nel frattempo. Uh. uh 3, 8, 8. 1, 5, 9. 46, 6, 6. Oh no, ho detto il mio numero di telefono adesso. Cosa? No. Oh. 1,5,9,4,6,6,6 6, 6. Ma sono 6, 6, 6 numeri Non può essere un numero di telefono Di che stai parlando? Vabbè lasciamo oh. stare 3,8,8 uh, Guarda un po' che abbiamo sbloccato al mondo 7 yay. Che prima Non lo faremo adesso Facciamo prima la casa boom eh Sì appunto Dobbiamo moneta. trovare l'altra moneta ah, Vediamo eh, Le va Devo una stella appunto. Ok, ci rivediamo alla moneta <ride> stella allora. Cioè, vi diciamo come ci siamo arrivati. Ok, siamo in una nuova area che non abbiamo ancora visto. Cioè, veramente abbiamo visto solo che poi, che poi siamo entrati in okay, là. Invece, invece di entrare qui dobbiamo andare in queste altre porte. Bisogna cliccare qui e poi. Questa non serve. Per andare qui e poi fare così e poi entrare qua. Basta. <ride> Spavento i bu a caso. Un, bu un bullo di buco Sei un bullo Ok Ecco easy qua Boom Poi boom Poi boom E poi boom E poi boom E, poi boom. e ciao ciao Non ci servono nemmeno le monete Però che sono una sono vita video. Grazie al signore qua presente ah, ah, ah, ah, ah. E ora finiamo il livello Quindi ci vediamo all'uscita Ok eccoci qua Abbiamo finito il livello E abbiamo tutte le monete stelle Non lì non lì non lì non lì Uuuuh quanto sei pesante Allora, questo, questa parte del gioco È facilissimo gioco. punto. Non questo livello uh, Questa parte del gioco è un po' difficile Perché ogni livello ha una seconda uscita Beh, questa, questa, questo livello invece è un'eccezione Visto che è un livello semplice okay. uh, Questo livello è un pochino difficile se non state attenti, tipo così Uh, l'ho presa Sono un dio, sono un dio <ride> Madonna, hai visto che cosa ho fatto? Sì. Ok, salendo su tante paranelle Salendo su tante paranelle Finché non fanno il suono più acuto possibile Prima o poi vi daranno, vi daranno delle vite Che a me non servono, ma a Margole potrebbe volere Potrebbe Poi a me non mi interessa Io aspetto qui un po' Poi volo Vedi? Ah, non le danno subito Le danno fisicamente le vite tecnicamente dovremmo salire qui ecco. Tecnicamente no, io faccio così Ed è meglio Che okay, è meglio 21 3 45 78 Yeah, <ride> di quante vite è inutile è inutile A te è inutile Cioè a me è Anche a te è inutile inutile per entrare no, dico oh, a me A gioco. me è inutilissimo Sali su Sale? No pepe Oh no, come possiamo gonna survive questo? Goodbye Marco. Bye, have a great time. Ok, prendi quella. Dove sono? Ok, basta salire su una paranella. Se non avete la ghianda, basta seguire le paranelle per fare roba. Aiuto. Bye bye. Sia! Ok, uno di questi blocchi dovrebbe avere una liana se non sbaglio. <ride> Le monete già mostrano dove stanno i cosi <ride> Niente la voglio io questa qui perché è più in alto No Uff. è vero che ti fanno danno um, Aiuto <ride> Cosa? Marco che cosa ti imbolli? Io stavo, io stavo per uscire dallo schermo Potevi imbollarti tu Perché mi per sarei dovuto imbollare? Per stavo venire benissimo. da me che io stavo lì eh. Sti questi livelli qua nemmeno ci stanno i checkpoint Uh -huh. Ci rivediamo al punto di prima Ok siamo più o meno tornati al punto di okay. prima Dove c'era il pulsante okay, E dai. nessuno di due ha la ghianda Perché Marco è grasso Quindi la lui muore sempre Invece l'ho persa Perché ho dovuto aspettare a Marco Oddio. Veramente tu non l'hai mai, mai avuta Di che cosa? Non l'ho mai avuta Ma di che parli? Okay, ci, manca ci manca una moneta ai Entra nel tubo rosso Nel tubo rosso Nel tubo rosso No, dannazione. Aspetta, devo, devo provarci. <ride> I giochi si muovono a casa. Sì, ok. Qui c'è la ghianda, c'è l'ultima stella. Ecco, infatti. L'ultima moneta stella. Entendevo. No, peccato. Non avevo fatto una combo perfetta. Ok, non importa. Abbiamo fatto il suo livello, quindi ora ci... Questo ovviamente sblocca il mondo 7. Oh, grazie, capito. Non l'ho mica detto io prima. No. No. Perché non. non Because? Come hai detto. Quante volte ti devi rivedere i video per capire che, che dici cose sbagliate? Ok, eh, andiamo al prossimo livello. Salviamo E andiamo giù. Guardate questa bellissima transizione pixelata Mi ha fatto male agli occhi. No. Ok, andiamo qui. 4 Quattro... vabbè. 4. Quattro... Oh, ok, sto livello qua è uno dei miei preferiti, solo per lo stile in cui è stato fatto. Guardate qua, che bello, sembra, sembra un quadro di Van Gogh, però fatto, un, fatto a Mario. Tipo una parodia del, del quadro. Che parodia? Che c'è di male? Ah, no, no, che no, è che niente, è niente, niente. una parodia non è una cosa molto di male, è una cosa un po' modificata per sembrare un livello di Mario. E anche quando Marco muore. Comunque anche, anche i tubi, vedete, sono tutti belli stilizzati, bene. <ride> sono tutti belli disegnati bene in uno di questi tubi ci si può entrare tipo questo oh, Nei tubi con le piante non Ti si può ho entrare Ho detto molto spesso non si può entrare <ride> Perdi a te Yoink oh, Bye bye In questo gioco è vero che Ah non si può entrare là Lol. Uh, In questo gioco i I boo I bu che girano insieme In cerchio uh, in, in, in cerchio, ondate. In cerchio um, Hanno hanno Mi più scontri. facce, come, come in Super Mario World. 3D World? No, no. Bello che puoi entrare nei, nei tubi con le piante, anche se le piante sono ancora vive. Cosa strana, perché tipo, non entri, non le incontri le piante. Ok, siamo morti. Quindi. Ok, no. Perfume! Perfume! Ma no! Ma perché? Poi la vita mo servire, servire, sarebbe servita a me Perché? Come questo fungo no. <ride> Certo che wow. c'è ce un vuole di intelligenza Super tua, combo eh. Tanto qui sta il checkpoint Quindi possiamo riprendere subito Vabbè ragazzi ci rivediamo al punto di primo <ride> Taglio Palude di pinda No Ok eccoci ragazzi siamo tornati <ride> Come, Vado io sotto me la prendo io Mm. Esatto, scelta giusta No è solo che non volevo <ride> perdere tempo a stare lì Esatto, scelta giusta No oh. Non <ride> avevo visto l'altro No Perché l'hai fatto? Devi sempre devi sempre slineare Devi sempre slineare i miei piani e Qua non, si può, non possiamo nemmeno andare no adesso. Non perché siamo un Idiota. Babies. Ok, andiamo avanti. Oh e Poi torniamo no, indietro. Oh, pausa! Babies! Ok, andiamo indietro adesso. Babies! Mario. Luigi, partiamo sì. time <ride> Sì, andiamo per gli OG. No, gli OG. Oh, quelli. Che. Sì, quelli vecchi. Ecco. Madonna, Marco, se mi fai perdere la ghianda, giuro che uccido. Le persone nella vita falsa di Mario U Deluxe. Mi raccomando bambini. Dite no a morire. Cercate di non morire, bambini. Questa non ho capito cos'è una scorciatoia. Oppure l'uscita no, segreta. Ah, questa è l'uscita segreta. Ah, bene. Andiamo l'uscita segreta allora Questa ghianda mi servirà moltissimo anche dopo. Yeeey! Yeah. Yeah. Yeah. <ride> mi fanno ridere i bambini. Guardate, anche, anche il castello è tutto disegnato, però se zoomate diventa orribile. Ma proprio inguardabile Quindi non zoomate, ok? Non fate lo screenshot e non zoomate Smettila mm. Bene, E adesso... ora solo con l'uscita segreta si può uscire Esatto Perché indovinate un po' L'uscita normale fa schifo Quindi ora ci rivediamo all'uscita normale Cioè che. praticamente prima del tubo mm. Bye bye Stavolta lo ignoriamo sto bel tubo qua e Tu prendi quel fungo se vuoi Ops, sembra che non lo avrà nessuno dai se sono veloce lo posso avere Nah È già lì ormai Ogni volta <ride> Solo che io non morirò più stavolta Ciao Oh no Sbaglio sì, a un certo punto di livello c'è la boss Si sbaglio Lì Si sì, sbaglio Tanto Che poi sembra pure il boss finale di Yoshi's Island Mi sa che ti sbagli Mi, Mi sa che ti sbagli e che cosa sblocca questo livello? Uh, guardate Il un po' Un bel era, niente. Però, però, però lo dobbiamo tornare indietro, yay. Quindi ora questo livello che farà la stessa identica cosa in uh, un Ma comunque uh, se ne pensate eh, allora perché avete fatto, avete fatto questa cosa? Perché bisogna completare tutti i livelli con tutte le uscite, per forza. Eh, così abbiamo una, una stella. Allora file. Oh, oh, oh, oh. Ok, prima moneta stella molto easy. Nemmeno l'avevo vista, però già sa, avevo l'istinto proprio. E ignoriamo tutte le cose, passiamo avanti Easy Basta, non far ridere più Ok, come fare un livello oh, no. Come fare un livello più odioso possibile 1 farlo di acqua 2 farlo subacqueo 2 farlo di ghiaccio 3 farlo, uh, farlo. Dovinate un po'? Cercate di non fare il livello Notturno Notturno è acquatico Tipo l'8-4 Potete farlo più odioso di così? No! Aggiungendoci forse una nuvola di gas oscuro dietro che ti di segue, forse sì. Però non penso sia molto fattibile. Quindi. Che queste meduse qui, se, se vi mettete sotto, inizieranno a scendere. Però se congelate, muoiono. Quindi molto bello. Che aspetta, controlliamo un attimo. Perché mi sembra sospetto che non ci sia nulla qui. Nessuna moneta, davvero? Nessuna moneta stella, davvero? Eh? Eh? eh. Bene, questi pesci lanterna sono brutti, quindi uccideteli Il checkpoint, non... I belli, Il checkpoint sì. non lo prendiamo perché siamo bambini corti. Va bene, Marco è stupido e quindi lo prendo lo stesso checkpoint Ah, l'avevo pure congelato No, l'ho le... congelato io ah, okay. che stai Ma ti senti? Vabbè Ok, corriamo, quindi siamo pure pu più veloci E dai, eh. Sì vabbè, grazie. Giusto il momento in cui è finita la stella. Prendi la tua mano, E ora si rusha Anche se non abbiamo finito il livello. Lissa. Esatto. Sono un pro. Un pro, buono. Ok, niente, qui c'è l'uscita segreta. Quindi entriamo. E andiamo all'uscita no, segreta. Vediamo però. chi vince. Yeah. A me pare che abbia già vinto quando l'hai detto Quindi... Dettagli però Lascia, ti voglio far prendere la vita, vieni Vieni, ti voglio far prendere la vita Vabbè, oh, peggio per te No Cammina Peggio per te Dammazzino Ci voglio fare prendere la vita E questo che fa? Lo prendo io No Quindi adesso Viene ci rivediamo praticamente alla fine Semplicemente entriamo nel tubo Nel primo tubo Quindi ci vediamo tra 3 secondi Ciao ciao tornati qui no, vai. Cosa, Aspettiamo che questo Mohai, mohai. mohai. mohai. Che cos'è un mohai? Ssh. Bene adesso Prendiamo le vite Let's get some life. Non mi interessa. <ride> hai fatto peggio di me. Forse perché tu hai preso la rincorsa dopo avermi <ride> lanciato via. Cioè Non lo so io. Hai preso peggio di me. Comunque, non mi raccomando di cambiare i nomi del video. Non ho cambiato. ho sbagliato. Vabbè, non, ma non voglio far sentire il rumore della tastiera mentre giochiamo. Meee. Um, Meee. Perfetto, ora vediamo un po' questo puzzle. Tanto è sempre facilissimo. Eh, ovvio. Uh, è che cammina? A destra. È sinistra, prendi la casa, vai a destra. No. Non hai preso la casa, non vogliamo la casa. Non voglio la casa. Perché dovremmo volere la casa? Siamo pieni di oggetti. Ah già. Qualcuno qui ha memoria a corto termine. Breve termine. A corto termine. Poi nemmeno più la grammatica italiana, ci mancherebbe altro che ti ricordi male cose. Mi ricordo, oh, mi ricordo benissimo il film uh, il Wow! Ufa ci sono duri <ride> Sì! Oh, oh. Bravo! The night Io la memoria breve eterna Non ci interessa Very useful Perfetto, E ora andiamo a destra No, <ride> Taglio No okay. Mm. ok non ci sono riuscito. <ride> non riesco a prenderla Ok Ok vai uccidi Mi hai fatto mancarlo Perché sei morto Guarda non riesco a Oh mio dio Cioè non sono riuscito a prendere la moneta la, la stella Ok Ok, eliminiamo Perfetto. pure sta corona che non ci serve ah, Un bel accidenti didi, didi, didi, didi. E ora proseguiamo in avanti che Verso il mio I nuovi power up di Mario sono sempre dei funghi inutili. Cosa? Ho detto inutili Io ho detto funghi Non sono funghi, la corona ti sembra un fungo? Sì, ha la pattern di un fungo se vedi che, che intendi? Gli occhi? No, gli, occhi gli occhi, gli occhi. Gli no, occhi, vabbè, ce li hanno tutti. Uh, sai quella... I, i, la cosa che hanno i lati, i, i pua che hanno ai lati, i funghi. I puntini, ce li ha pure la corona. E eh, vabbè, che c'entra? Forse è una cosa estetica. Si ha detto che per forza volte era il fungo. Forse, eh, forse per sembrare un fungo, ma ovviamente non lo è perché è una corona. Qui c'è un fungo. Ma comunque tipo la ghianda... Ma è un comunque fungo. non si dice. Comunque la ghianda è un fungo il... Vado io so, Soprattutto i Mario Garazzi usano troppo i funghi Vado io Vabbè muori sì, <ride> ah. ah. oh, oh, oh. Uff Aspetta Che qua c'è ruba che voglio Molta roba che voglio I soldi sono roba che voglio Aspetta Che qua ci serve questo Vedi? Sì è servito molto Beh. Vieni vai a suicidarti Nessere 99 vite Stavo premendo il tasto ma non ha funzionato apparentemente <ride> Perché qua c'è qualcosa che voglio Perché? Non premerlo Non premere quello di sotto <ride> Perché non ci sono power up a questo livello? Che diavolo di problemi hanno? Prendi quella. Sì, sì, grazie. Che c'è qui? Niente. Monete, solo monete. No, Non mo prendere così. Prendilo da sotto. Aspetta, aspetta. Yeah. No. Non c'è nulla. Sbolla Perché ti sei imbollato? Mi dovevi solo sbollare! Non avevo più salti io, stavo a morire e Ma io stavo arrivando. Oh madonna. Cagli ok, siamo tornati alla parte di prima. E Marco è morto. Perfetto. Uh, che succede? Non si, è, non si è scoppiata Come cacchio è possibile okay. E lì c'è roba sicuro Non so perché C'è sto rialzo enorme Perché c'è dovrebbe essere un rialzo così Senza motivo Appunto. Sei già entrato nei tubi? Sei Già hai provato? Cosa sì? L'ho preso io Ecco perché io ricontrollo sempre Perché lo so che tu sei sbadanzo Ah wow Ah okay. già è vero Saltiamo saltiamo E poi qui dobbiamo fare Un po' altri. Oppure usiamo la ganda E non facciamo nulla di tutto il è quello che è Sì Ho preso tutto Uh ok Perfetto Ci vediamo l'uscita Ci vediamo l'uscita Perché All'uscita di scuola interna ah, ah. <ride> ah, è lì la bandiera, ok <ride> Vabbè, io vado così e basta Ok, Donkey Kong Occhio Donkey Kong Potrebbe estinguersi mm. Ok, qui non c'è un'uscita segreta Attenzione, bi Big Scoop Beh, solo lì dentro stavano loro, tutte le uscite segrete. Eppure, questo video non sta durando poco, eh, però e suppongo tu sarà tu per tutti i tagli. tagli. E poi, vabbè, sì, questa parte è lunghissima: cioè, sette livelli c'è o ci sono? Uh, ok, me lo ricordo, se so va. Cioè, c'è, è una di cioè. E non viene e nei messaggi. E <ride> non... a saltarmi addosso: vedi che ce la ghianda pure nei qua Nei messaggi. Non viene scritta C', apostrofo eh, ma semplicemente c'è. No, non avevo visto quel coso arrivare Troppo tardi? C'è un altro blocco qui Tanto aspetta che te lo premo io Esatto Bollati. Il <ride> scemo Sei troppo poco reattivo Fatelo dire. Oh no Bene, dobbiamo restartare Sì, dobbiamo restartare <ride> Così ha fatto il livello Poca droga la mattina mi dicono Marco eh okay. Eh? eh Ok let's restart But with the Acorn this time Anzi no Acorn Acorn Acorn Significa ghianda hey. Acorn Secondo te perché si chiama Acorn Plains in Settimo livello Ok brutta idea brutta idea brutta idea Aspetta hey, scritto qua come AICO Aspetta Acorn <ride> si sì, è letteralmente Acorn corn. Tipo t-shirt Si sì, tipo quello Ok me lo premi questo grazie Yes Ok andiamo avanti Ho fatto un, un, un deleter di Ok aspetta Perfetto. Aspetta cosa già Ho già fatto io Non intendevo, intendevo aspetto Che ho sbagliato Grande gioco, parole chiave <laughs> Oh What's that? Ask Snyiji Oh Let's make a suicide Let's make a big oof, oof. oof. No self-kill Ok premi Ok no no no no no no no Ok, prendi okay. Ah si può passare da sopra loro allora. si sì, stavano <ride> Non è stata colpa mia Tu mi intralci sempre quindi il minimo che posso fare è quello <ride> Per ringraziarti Perché ci sono due così Il minimo per ringraziarti è questo. Perché rimbalza? Perché quel coso è rimbalzante Rimbalzoso E comunque si dice fake boy Oppure Bouncy Boy Bouncy Boy è quello che imbalza. Bouncy no? bouncy. bouncy, oh grazie della balzio. vita! Un bambino rimbalzoso. No, non lo fai. Aspetta. Aspetta, che c'è la bandiera. Mo', perfetto. Ma abbiamo bisogno della terza morte a stella Qui, okay, ragazzi, siamo praticamente al punto di prima. Questa volta. Vedi, adesso che sono andato io, non succede niente. Sì, però comunque non mi stai aspettando. Eh, stai facendo lo stesso errore che... che... Va bene. E eh, c'ho la ghianda, posso volare. Vai. Vabbè ti aspetto. Yeee. Yeah. Perfetto la bandiera è pure mia Per qualche motivo Perché eri più in alto di me In realtà no Abbiamo preso tutte e due una vita Sì lo so Ma eri, eri più in alto di me Quindi ora ci manca solo il castello E poi finalmente possiamo chiudere questa parte Che sta durando un bel po' Combattiamo finalmente Larry per l'ultima volta Nella sua carriera No lo devi dire durante la cutscene Se no non no, è no la gag No Non fa ridere basta Ecco la gag la gang, eh, che che... la gang aspetta, chi è che prenditelo tu? Io preferisco la ghianda. Di gran la ghianda è semplicemente il power up migliore in sto gioco. Conosci la lettera G? Guarda, posso evitare un sacco di passaggi. Posso volare, posso volare, posso, posso voltare. Posso svoltare nelle dimensioni? No. Non si può, mi dispiace, però posso volare. <ride> ne manca solo una. Ah, grazie del boost Ok, ti aspetto qua. Ok, non ti aspetto. <ride> e ora? E ora? <ride> no, vai tu, io non posso Ho perdere infatti. la ghianda. Non posso perdere la ghianda. Andiamo. E se questo è Power paura... Up, ok, non posso più lanciare il coso. Bravo, ci <ride> voleva tanto. <ride> Voglio lanciare il tartorto. Qui c'è qualcosa Mi sono appeso Mi sono appeso Ok uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ok via Vai via Vola vola vola L'ape Mario Vorrai oh, A te non servono dai Lo so Premiter Stavo cercando di togliermi neanche troppo complicato questo livello si sì, è molto easy se è stata attenta alla lava um. qui c'è una moneta <ride> che fai? non possiamo dobbiamo prendere il tubo <ride> che ci porta al <ride> che dovrebbe essere questo? si sì, quello di mezzo chi è che ha il tempo di aspettare la piattaforma e poi saltare sul tartosso vedi la ghianda è semplicemente il power migliore Vedi? Fa pure a rubare le, le stelle agli avversari Sì, tu sei un avversario Certo cioè. Vedi, secondo te perché io prendo così seriamente questa gara per le, le vite? In Super Mario World non la, la prendi seriamente Perché abbiamo vite infinite là, forse okay. Ma anche perché entra non abbiamo la, la cosa? Entra qui, volevo dire entra lì Ma io aspetto No, è tipo la corona non la volevi mai tu Invece io la prendevo sempre Vabbè, perché, perché ci, ci distoglieva dal vero obiettivo la corona. Cioè. La vera corona. No, perché la corona ci ha causato un sacco di morti inutili. O di perdite di power up necessari quindi. Cioè la corona. Basta, prendi quel fiore e andiamo. E ora facciamo la No, non la fa, Non la fare se no ti vanno dal mio canale. Invece di stare su Rai 1 starei su Rai 0 Cioè meglio di Rai 1 Vabbè Morton No sappiamo tutti com'è com fatto Lo... Spront E anche in questo episodio combattiamo Bowser Jr No, basta Ok, molto easy qui se avete... La, Beh, se avete per la prima cosa. volta Iggy non ha il coso, il, il segnaccio Spostati, spostati Ma levare. a caso Da Super Mario uh, World Non 3D World, World e, Mi sa che Iggy non si può spanchillare Il che non si può fare Oppure è troppo difficile Ok attenzione che eh, non lo stare attenti Ora Bravo Ah no è vero sconfiggare sì, Oh mia, mi appendo alle pareti faccio prima Si sì, ma poi eh Poi ci sono solo io che per farlo No Vabbè Sono pure per apparire io solo che poi non ho no. apparso però poi ci sono no, ok Lasciamo, lasciamo <ride> fare la cutscene Yee. E quindi Adesso sblocchiamo finalmente Il mondo 6 Yay, per, per la terza volta yeah. Wow! Luigi. Sta chiamando Luigi Salviamo Quindi nella prossima parte Procederemo per il mondo 6 di cui il il abbiamo di, di già un treno e un baleno che ci porta Un Liniere no? di caramella che ha bensì due torri. E probabilmente fare, faremo tre parti, non lo so. No, no, no. Credo che la seconda torre verrà compresa nella, nella seconda parte. No, probabilmente sarà nella prima parte. Forse. Eh. Va bene, quindi sì, ci vediamo sì. alla prossima parte di eh. New Super Mario Bros. Udeluxe. Alla prossima. Ciao.